Benvenuti all'ascolto di Radio Zenda, Cristiana Munzi, a tutti e a tutte. Volevamo oggi cominciare col chiederci chi è Patanjali. Stiamo leggendo dai suoi aforismi gli Yoga Sutra i tre sutra sull'asana. Ma chi è Patanjali? Come scopriremo è ancora un mistero. Ci sono varie dicerie, leggende metropolitane su chi fosse Patangeli e quando è vissuto Patangeli, perché alcuni confondono il Patangeli autore di Yoga Sutra con il grammatico omonimo Patangeli che visse molto prima, visse nel secondo secolo a.C. e che non ha niente a che fare con l'autore di quest'opera. È chiaro che l'autore di quest'opera fu influenzato notevolmente dall'ambiente buddista, tant'è che riprende proprio dei termini chiave di tutta la, la prassi dello yoga buddista. Quindi la data è sicuramente IV-V secolo, Patanjali non si sa chi fosse, ma probabilmente, molto probabilmente, fu... Vyasa stesso, ovvero il primo commentatore autorevole di questo testo. Vyasa, eh, quindi, probabilmente era Patanjali stesso. La parola Vyasa è una parola molto generica, che vuol dire in sanscrito semplicemente compilatore. Quindi Vyasa è semplicemente colui che ha assemblato, ha messo insieme degli aforismi che riguardavano la pratica dello yoga, che probabilmente erano degli aforismi già, come dire, conosciuti, già in voga, già praticati. Questo fantomatico Vyasa o Patangeli ha messo insieme tutto questo materiale cercando di dargli una forma unitaria. Ovviamente non possiamo qui in questa sede approfondire ulteriormente eh, riguardo al contesto filosofico in cui sono nati gli Yoga Sutra di Patanjali e ricordiamo soltanto che eh, comunque gli Yoga Sutra di Patanjali sono considerati una forma di filosofia, una forma eh, di filosofia nel senso indiano, quindi eh, come una visione filosofica insieme ad, altri, ad altre correnti quindi completiamo qui questa, questo escurso breve per avere almeno un'idea di cosa sono gli yoga sutra da cui scopriamo la pratica degli asana nella vita come sul tappetino